Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro con il tank e questo è il nuovissimo video che faccio Questa volta nella serie professionale allenatore, quindi in FIFA 18 Oggi dobbiamo dedicarci per molto tempo al mercato Perché nell'ultima puntata abbiamo vinto la Coppa Internazionale Europea Ci hanno dato dei soldi, abbiamo comprato un esterno destro di riserva Cioè Amiral, che oggi proveremo Nella prima partita di Coppa Italia Dove affronteremo il Bari Ma innanzitutto vi faccio vedere chi ho messo nell'hub di mercato per essere acquistato Cioè dei terzini destri Ho messo Fredericks, Mazeira e Saltor Ho fatto già un'offerta per Fredericks Me l'hanno accettata Dovrei parlare con lui e il suo procuratore Ma innanzitutto iniziamo facendo un'offerta anche a Saltor Vi spiego perché Saltor ha 36 anni E dovrebbe essere un giocatore mediamente forte Sopra i 70, qualcosa del genere E Mattiello ha 70 però ha 22 anni quindi vorrei far giocare Mattiello mettendogli dietro un giocatore di esperienza con cui poterlo cambiare quando è stanco, ma dando la precedenza sempre al nostro giocatore giovane italiano per fare in modo che cresca e che quindi prenda il posto da titolare che gli spetta. Quindi facciamo un'offerta per Saltor, vediamo quanto vogliono. Oggi vi faccio vedere la trattativa, vediamo un po' cosa, cosa ci chiedono. Innanzitutto, visto che ha 36 anni, offro 700.000 euro, anzi 600.000 euro, vediamo se lo accettano. Fare fatto? Sì, 600.000 euro Un prezzo abbastanza basso Mentre per lui avremmo dovuto offrire un milione e qualcosa vi dico Quindi facciamo un'offerta a tutti e due Ma diamo la precedenza a Salter perché è quello che ci interessa Proprio il profilo che ci interessa Avere un terzino forte d'esperienza ma che non rubi il posto a Matiello. Tratta Vediamo cosa ci dicono Niente da fare, costava troppo Bruno Salter Andiamo su Fredericks Abbiamo preso Fredericks Masera non ci interessa più, andiamo a metterlo in rosa, perché non avevamo un terzino destro di riserva, dove lo troviamo qua. Fredericks, 92 di velocità signori, 92 di velocità. Direi che è un ottimo cambio per il nostro Mattiello, perché Mattiello è vero, è più lento, però è più giovane e io lo otterrò titolare. Quindi la nostra rosa adesso si compone da questi giocatori signori e da questi cambi con Fredericks e Amiral che sono nuovi innesti. Direi di andare avanti, per adesso non ho bisogno o comunque non ho intenzione di acquistare ancora nessun altro nonostante ci sono rimasti, vediamo quanti soldi, 400.000 euro circa. Vediamo se ci sarà qualche offerta per qualche nostro giocatore, in quel caso io prenderò in considerazione l'idea di poter vendere qualcuno e per acquistare qualcun altro. Ma per adesso abbiamo già fatto 5 acquisti in questo calciomercato e direi che possiamo ritenerci perlomeno soddisfatti. Vediamo, ci fanno un'offerta per Luca Mora. Ci danno 2.900.000 euro quando il suo valore è di 2.300.000 euro. Vediamo se ci serve Luca Mora, perché potremmo tenere in considerazione l'idea di venderlo. Noi abbiamo un solo centrocampista centrale da far giocare. Abbiamo Schiatrella come cambio, poi c'è volendo Vitale, Schiavon. Mora a 71, quindi sarebbe la nostra terza scelta. C'è da dire che abbiamo tanta concorrenza in quel ruolo e il nostro buon schiattarella è vero che ha un anno in più di lui ma comunque è più veloce Vitale è più giovane quindi potrebbe poi prendere il posto di schiattarella perciò possiamo prendere in considerazione l'idea di venderlo l'offerta è interessante perché comunque ci offrono di più del suo effettivo valore avevamo già rifiutato un'offerta di 2.200.000 euro ma 2.900.000 mi sembra interessante quindi accettiamo adesso andiamo avanti con la nostra simulazione tra poco potremo allenare i nostri giocatori quindi li allenerò sempre e sto aspettando anche il resoconto dei nostri osservatori di mercato giovani, che sono appena arrivati tra l'altro. Che fortuna. Adesso alleniamo i giocatori e ci rivediamo al resoconto dei nostri giovani. Innanzitutto ci arriva la notizia che la trattativa di Luca Mora si è interrotta, perciò dovremo aspettare eventuali altre offerte. Vediamo intanto l'aggiornamento mensile dell'osservatore. Allora, dall'Inghilterra ci arrivano questi giocatori. Lui ha un buonissimo potenziale. E quindi direi che lo ingaggiamo Loro un potenziale mediocre E quindi per adesso potremmo lasciarli andare Anche lui ha un buonissimo potenziale dalla Germania, arriva Lui non tanto Lui è interessante ma lo lasciamo seguire un po' di più Allora, guardate qua ragazzi Lui lo prendiamo subito perché anche lui ha un buon potenziale Anche lui è interessante Anche lui non male Gli altri, anche se lui ha un buon potenziale, vedo e anche un buon totale, lo lasciamo seguire ancora un po', ma adesso andiamo avanti. Mentre andavamo avanti ci sono state due offerte per Cremonesi, una per Schiattarella, nessuna di queste mi ha soddisfatto, anche perché non voglio vendere nessuno di questi due giocatori, perciò le ho rifiutate. Adesso siamo arrivati però alla partita contro il Bari, signori, la prima partita ufficiale e la prima partita importante, perché dobbiamo vincere per poter andare avanti. Nel torneo, qual è la Coppa Italia. Ma ci vediamo direttamente alle formazioni. Ed eccoci arrivati alla formazione. Allora, è praticamente quella titolare al di là di Bonazzoli, che sarà la prima punta di oggi. Sostituirà Boriello o Paloschi. E l'ho messo perché è vero che dobbiamo vincere, ma con quella Coppa Italia ed è il suo palcoscenico di lancio, magari riuscirà a farsi vedere e a mostrare di cose capace. Panchina abbiamo Floccari e Paloschi, poi abbiamo Amaral, che è il nuovo innesto. Abbiamo. Schiattarella, abbiamo Fredericks che è un altro nuovo innesto, e poi abbiamo Cremonesi e Gomis. Ma andiamo subito alla partita, ci vediamo al calcio d'inizio. Al via la Coppa Italia della Spalla, Mazzilela. Mazzilela riesce a tirare, palla fuori, attenzione a Bonazzoli. Il tiro, oh, wow! Bonazzoli è riuscito a intercettare il lancio dell'avversario, a tirare di prima intenzione di sinistro. E ha messo in difficoltà, in sera difficoltà, il portiere avversario Bene così Lazzari che va sulla fascia a cercare di intercettare il cross Attenzione, arrivano al tiro Che pericolo, che pericolo, palla fuori Idris la passa per Zuan sulla fascia Zuan cerca Bonazzoli che arriva Il tiro Bonazzoli, Bonazzoli 1-0, 1-0 e fai la dub, fai la dub Bonazzoli perché ha giocato la sua prima partita importante da titolare ed è riuscito subito ad arrivare al gol Benissimo Zuan, un po' fortunato Bonazzoli perché è riuscito a trovarsi sui piedi ma è stato bravo nel movimento ad andare avanti E poi fortunato anche perché è riuscito a farla passare sotto i piedi dell'avversario Guardatemi qua che esulto, 1-0 tra spalla e bari. Ancora Zuan, porta la palla a lui per tutto il perimetro del campo Ora la dà per Idrissi Idrissi per Bonazzoli Colpo di testa Palla fuori Ma che azione Ma che bravo Zuan Ora Rizzo Va in pressione Niente da fare Non riescono a, dare, a prestare bene Attenzione La palla in mezzo all'area Gol subito Gol subito 1-1 a fine primo tempo Pareggio totalmente immeritato Vediamo i dati partita noi abbiamo fatto 5 tiri, 2 in porta loro 3 tiri, 2 in porta Ma siamo stati molto, molto più pericolosi Quindi adesso ci sarà il secondo tempo Vediamo di portarci a casa questa vittoria Perché ce lo meritiamo Avanzano Senza, senza riuscire a fare niente Il tiro da fuori di Kozak Completamente a caso Riescono a segnare Immeritato Immeritato perché stavamo controllando la partita E oggettivamente... Questo è un colpo basso, è un colpo duro perché non si meritavano niente. Idrissi avanza in zona centrale, tenta il tiro, niente da fare. C'è un cambio, esce Bonazzoli, entra Paloschi perché c'è bisogno di più esperienza e c'è bisogno dei gol di Paloschi in avanti. Paloschi protegge il pallone, la dà per Viviani che subisce fallo. Lazzari mette il cross, niente da fare. Cambio per la spalla. Esce Rizzo ed entra Joao Amaral. Il nuovo innesto che dovrà dare nuove energie. Il tiro di testa di Paloschi. Niente da fare di nuovo. Avanza Idrissi. Che è sulla, sua, sulla fascia che non è di sua competenza di solito. Viviani. Viviani. La passa. Il tiro. Il tiro. Gol. Prendi la palla. Andiamo. Abbiamo pareggiato. Chi è che ha pareggiato? Chi è che ha pareggiato? Andiamo da dietro. Vediamo. Ha pareggiato Amaral. Ha pareggiato Amaral. Guardatelo qua, Joao Amaral. Il nuovo innesto. È riuscito a segnare, a riportare la partita sul 2 a 2. Ce lo meritavamo, ce lo meritavamo oggettivamente. Ma adesso non ci basta. Non ci basta questo risultato. Tenta di passarla. La palla gli rimane lì. Ancora Amaral. Palla in mezzo. Amaral. Amaral. Amaral. Paloschi. Palla fuori. Clamoroso. Clamoroso. Clamoroso. Paloschi la passa per Idrissi. Idrissi vede in mezzo Amaral Ancora No Palla fuori Palla fuori Io mi sto disperando Perché ci meritiamo questa vittoria Si va ai supplementari Si va ai supplementari Ma questa partita è stregata per noi Siamo riusciti a pareggiare Al rotto della cuffia Guardate abbiamo fatto 11 tiri Loro 5 Va bene 6 in porta Loro 2 in porta E hanno segnato 2 gol Prima dell'inizio del primo tempo supplementare Ci sarà un cambio Entra Fredericks al posto di Idrissi Ho spostato Lazzari dall'altra parte perché Fredericks è molto veloce, può fare anche l'esterno. E quindi vediamo cosa ci servirà. Primo tempo supplementare. Adesso Fredericks, eccolo qua. Velocissimo. Avanza subito. Fredericks, pronto a mettere il cross per Paloschi! Paloschi! Paloschi! Palocchi! Non, non mi interessa! Non mi interessa! Non mi interessa che sia Palocchi, che non sia lui! Abbiamo segnato, avete visto Fredix subito, velocissimo, Sì, era Paloschi, era Paloschi, guardatelo Entra ed è decisivo sia Fredix che Paloschi, siamo forti Amaral, velocissimo Amaral, avanza, vede l'inserimento di Paloschi che proverà a segnare il gol del vantaggio definitivo Paloschi, Paloschi, Paloschi 4-2, 4-2 Ma che cuore, ma che cuore che abbiamo Bravo Amaral Bene i nuovi innesti Subito Fredrix Amaral Che sono decisivi Palla in mezzo Palla in mezzo, il tiro Uh, pericolo, pericolo Palla fuori E ora cerchiamo di non subire gol Finisce il primo tempo supplementare Signori, che squadra, che squadra Adesso dobbiamo tenere questi due gol di vantaggio Penso che riusciremo a farcela Attenzione, Amaral per Lazzari Lazzeri si accentra, la passa a Zuan, Zuan. Paloschi, Paloschi, avanza La passa al compagno, Viviani, si merita questo gol Niente da fare, niente da fare, non c'è il 5 a 2 Finisce la partita, una partita sofferta ma vinta col cuore Col cuore Abbiamo saputo recuperare quei due gol di vantaggio Sinceramente anche un po' immeritati Perché avevamo già segnato per primi, avevamo già fatto tante... Occasioni, abbiamo fatto 15 tiri, 9 in porta, loro 7 tiri, 2 in porta, questo vi fa capire un po' come è andata questa partita, guardate Paloschi, 10 di Paloschi, 9,5 di Amaral, 8,7 di Fredericks, delle buone prestazioni insomma, Viviani 9,1, Bonazzoli 8, Juana 8,2, Basilela io gli darei più di 7,4 perché ha saputo sventare alcuni pericoli, comunque una SPAL convincente. E signori, io vi dico che questa puntata si conclude qua, perché abbiamo vinto, e abbiamo superato il turno, abbiamo comprato il nuovo innesto che è Fredericks, che ha saputo subito farci vedere che è stato un acquisto giusto, e adesso... Vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto Perché sinceramente potrebbero piacervi anche i prossimi video Vi dico che nella prossima puntata affronteremo la Lazio per la prima partita di Serie A E ci sarà ancora da parlare di mercato ma questo lo vedremo la prossima volta Adesso vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli, ciao ciao Che cuore ragazzi la spal che cuore